Grazie Presidente. A ribadire la nostra volontà eh, di eh, votare positivamente questa mozione eh, annuncio che l'ho anche sottoscritta e vorrei dire che per noi eh, Roma è una città inclusiva, deve essere una città aperta, una città che eh, guarda i diritti di tutti e sarebbe un enorme onore per Roma ospitare eh, questa manifestazione del Pride a livello mondiale nel 2025. Roma non è Verona. Grazie.